Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 11 marzo. Benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. C'è grande attesa per le decisioni del Governo. Come sapete, molto probabilmente, verosimilmente, saranno introdotte delle nuove restrizioni che partiranno probabilmente con la prossima settimana. La decisione sarà presa proprio dal Consiglio dei Ministri tra oggi e domani il tutto ovviamente per contrastare l'aumento dei contagi da Covid. Questa mattina, come tutti i giovedì mattina, abbiamo ospite Vita Trentina per commentare le notizie. e Questa mattina lo avete già intravisto. C'è Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina. Buongiorno Augusto. Buongiorno a te Marco e ai telespettatori. Soprattutto ben trovato e bentornato a Mattino Insieme. L'abbiamo già fatta vedere questa mattina in anteprima della nostra rassegna stampa la prima pagina di Vita Trentina Vedete, avete titolato fine stagione con riferimento alla stagione dello sci, fine stagione una stagione che però purtroppo non è mai partita. Sì, lo sottolinea anche nella chiacchierata che abbiamo fatto la Presidente degli Impiantisti dell'Associazione Nazionale degli Esercenti di Impianti a fune Valeria Ghezzi che e più volte nel corso di quest'anno travagliato è intervenuto anche sui media nazionali difendendo le ragioni della montagna con gli impianti da sci, lo sci e anche tutto l'indotto e tutto il mondo che ci gira intorno. E una fine stagione ma una stagione che appunto come dicevi giustamente non è mai partita è quello che dice anche Valeria Ghezzi, una non stagione, e comunque si è fiduciosi nonostante tutto, anche perché eh, pare che finalmente, anche se le misure poi eh, concrete e nero, nero su bianco non, non ci sono ancora, come conferma Ghezzi comunque, eh, c'è un'attenzione del nuovo governo Draghi anche per il settore della montagna, ristori e incentivi, la proposta di ANEF è quella di un, che ricalca un po' quello che è successo in Francia, con gli operatori della montagna che chiedono un ritorno del 70% dei costi, che vorrebbe dire un, un 50% del fatturato di una stagione che appunto comunque non è mai partita. Ma il pezzo forte, voglio dire così, è quello del nostro... Giovanni Melchiori che è salito con il fotografo Gianni Zotta al passo del Tonale una, una, un giro sul campo proprio per vedere eh, con gli operatori in, in zona com'è il polso della situazione per questa appunto stagione che non è mai partita parlano alcuni esercenti del posto ricordando come giusto un anno fa eh, dall'altra parte del confine la lombardiera è zona rossa in trentino invece invece si sciava ancora ma eh, adesso appunto tranne qualche manifestazione di interesse nazionale eh, che hanno trovato appunto i nostri zotta e melchiori eh, è tutto un deserto e si guarda e così con trepidazione anche adesso alla stagione estiva e a un'eventuale riapertura degli impianti ormai a luglio. Si spera, si spera veramente tanto per la stagione estiva e non potete non parlare chiaramente questa mattina del viaggio del Papa che è stato seguito dai media di tutto il mondo, è stato veramente un viaggio molto molto significativo e che era anche problematico, mettiamola così, no? Sì, un viaggio che fino all'ultimo si temeva potesse essere nuovamente rimandato, coraggiosamente Papa Francesco si è recato invece in Iraq, è stato nelle zone eh, che abbiamo imparato a conoscere nel periodo più nero di riconquista del, dell'Isis, del territorio, una realtà, quella dell'Iraq, significativa proprio per la possibile pacificazione di questo Medio Oriente tormentato, come ricorda il nostro, il nostro commentatore Gianni Bonvicini, che parla di una visita lungimirante di Papa Francesco, proprio perché da quelle terre potrebbe venire l'inizio di una pacificazione che avrebbe benefici poi su tutto il Medio Oriente, ma in generale sul, sull'intero mondo. È una visita Appunto che commenta anche il nostro arcivescovo emerito Monsignor Bressan che è rappresentante della conferenza episcopale nella FOXIV che è la federazione degli organismi di cooperazione internazionale di orientamento cattolico e appunto ospitiamo anche questo, queste riflessioni, queste interessanti analisi anche di Monsignor Bressan. Parlate poi di vaccini sia in prima con l'editoriale del direttore Diego Andreate e poi anche all'interno perché lo sappiamo ci sono delle grosse novità proprio per quello che riguarda i vaccini e la somministrazione dei vaccini. Sì, da sabato partirà, è stato annunciato anche la possibilità di, di prenotare il vaccino per chi ha più di 65 anni, si userà il vaccino sviluppato in Gran Bretagna di AstraZeneca è una possibilità ulteriore per intervenire su questa possibilità appunto di eh, in qualche modo limitare il contagio eh, che la presenza di varianti rende in qualche modo eh, più preoccupante come ricordavi tu, si attendono per il fine settimana delle no novità e quello che ha confermato il Presidente della provincia Fugatti è che comunque eventuali eh, nuove misure mh, avranno effetto a partire dalla prossima settimana. Ma Proprio in tema di vaccini eh, c'è anche l'editoriale del nostro direttore Diego Andreatta che richiama l'esigenza di eh, offrire una distribuzione equilibrata sia a livello internazionale ma anche diciamo, a livello locale, tenendo presenti anche le categorie più, più deboli, si, pensiamo in particolare alle persone con disabilità o ai malati di Alzheimer, ospitiamo proprio su questo aspetto anche una, un interessante contributo nella pagina del dialogo. C'è poi un servizio molto interessante sull'oratorio diffuso a San Michele, di che cosa parlate? Sì, a un anno dallo scoppio di questa pandemia abbiamo iniziato un viaggio in alcune realtà del nostro territorio, di oratori che hanno dovuto anche loro, come molte altre realtà, reinventarsi completamente e in questo caso questo viaggio parte eh, da San Michele all'Adige dove per iniziativa appunto dell'oratorio sono state avviate una serie di, di progetti in più forse eh, visibile, quello di un orto comunitario che vede impegnati anche i giovani e i ragazzi e ci sono anche molti giovani che hanno risposto all'appello del nostro Vescovo eh, Monsignor Tisi a eh, mettersi a disposizione con un'iniziativa chiamata Passi di prossimità, quindi eh, una realtà eh, vivace è la prima tappa di questo viaggio nelle realtà degli oratori che in qualche modo cercano comunque di dare segnali di eh, vivacità e nelle nostre realtà così eh, duramente colpite e in qualche modo un tentativo anche per comunque guardare avanti e soprattutto guardando anche ai giovani. C'è poi un articolo che ha veramente suscitato la mia curiosità e che mi pare hai firmato proprio tu Augusto, l'insetto è servito, e questo è questo il titolo? Sì, lo spunto viene da un'iniziativa di un gruppo di ricercatori e divulgatori scientifici che si sono eh, messi insieme in un'associazione chiamata eh, science, eh, prendendo spunto dal, giocando con le parole, con tiramisù e, e scienza, appunto, eh, offrono ogni due settimane dei gustosi dessert, così li chiamano, dei, delle, delle teglie di, di tiramisù che sono delle pillole di informazioni scientifiche e proprio martedì sera c'è stato un curioso appuntamento con eh, due... E divulgatrici e scientifiche che in, hanno avviato un'attività proprio per promuovere la conoscenza della commestibilità degli insetti. Se ne parla da tempo, fin dal 2008, la, la FAO eh, si occupa di questo tema per capire se in qualche modo eh, dagli insetti, che peraltro in diverse culture, in diversi popoli, sono già un alimento presente sul, sulla tavola e nel piatto, potranno eh, in qualche modo dare una maggiore sostenibilità ai nostri consumi. C'è necessità, eh, si parla molto di transizione ecologica in questo periodo, anche per eh, così reagire alla, alla pandemia, c'è necessità, dicevo appunto, di ridurre i consumi di carne che sono davvero insostenibili per l'impatto ambientale, il consumo di acqua, di, di suolo, L'insetto potrebbe rappresentare una valida alternativa, ne parliamo appunto in questo articolo con una eh, chiacchierata con Giulia Maffei che è una eh, di queste eh, ricercatrici che eh, ha messo in piedi un'interessante iniziativa che si chiama Entonote. C'è stato un grande dibattito in questi ultimi giorni sulla riapertura dell'RSA, come ben sappiamo alcune, mi pare 5 RSA hanno riaperto proprio l'8 marzo e da qui insomma è nato un dibattito molto acceso ed è stata messa in discussione anche la Presidente dell'UPIPA. Sì, ne parliamo anche noi, è una vicenda eh, che voglio definire anche in qualche modo dolorosa e che comunque... E auspichiamo che possa risolversi senza lasciare eh, grossi cocci l'UPIP è l'associazione la diciamo, che riunisce la grandissima parte delle RSA e delle eh, aziende mh, per gli anziani eh, della nostra provincia c'è stata un'accelerazione da parte della Presidente Parolari con cinque realtà, cinque strutture che hanno deciso di avviare un protocollo dopo che un primo eh, progetto per riaprire appunto, alle visite dei familiari agli anziani nelle case di riposo era eh, naufragato per, eh, visto appunto il ritorno della, del, dei contagi e della situazione sanitaria difficile. E questa accelerazione non è piaciuta ai soci, alla maggior parte dei soci di Upipa, ne è nato un confronto che appunto è ancora in corso, Ospichiamo tra l'altro la presa di posizione di un eh, presidente di una delle cinque eh, realtà che eh, hanno riaperto e che qualche, ha già preannunciato diciamo, un momentaneo stop. L'esigenza è quella eh, sicuramente di rispondere alla alla solitudine dei nostri anziani nelle case di riposo che pur accuditi, va detto, e in maniera migliore in questa situazione, eh, hanno bisogno comunque del contatto, della vicinanza dei, dei loro familiari. e Come contemperare questo con l'esigenza anche di tutela della salute? Eh, ci sono i vaccini, si è cominciata la vaccinazione che nelle case di riposo è, è stata portata, se non a termine, comunque a, a buon punto e questo appunto porta a una decisione di riaprire, si tratta adesso di riaprirne comunque nelle condizioni di maggior sicurezza possibile contemperando come dicevo l'esigenza appunto di non isolare i nostri anziani ma di eh, anche permettere queste visite in sicurezza. Dalle valli c'è una notizia mi pare che giunge, che arriva da Pomarolo, che anche quella è molto particolare. Sì, è un'iniziativa che nasce dal Circolo Pensionati Anziani, che ora si chiama Circolo Primavera, è un nome che fa ben sperare, è un'iniziativa che va nella direzione appunto di lasciare meno, meno sole le persone della comunità, soprattutto le persone che il nostro direttore nel suo editoriale chiama gli anziani anziani, quelli e appunto più duramente colpiti in questa pandemia. E cos di cosa si tratta? A febbraio e adesso ai primi di marzo eh, si è provveduto alla distribuzione di eh, orzetto, un piatto locale eh, trentino tipico e forse un po' dimenticato e a una serie di, di persone della comunità, un modo per manifestare appunto vicinanza e che eh, è stato sicuramente molto apprezzato e ci è sembrato eh, meritasse un'apertura di pagina nella pagina appunto della Vallagarina un'iniziativa che va appunto in questa direzione di eh, vicinanza a chi fa più fatica in questo periodo difficile per tutti Questa settimana c'è anche il giornale dei detenuti Sì, lo ospitiamo eh, trimestralmente in questo periodo eh, è difficile, è impossibile anzi per molti volontari entrare dentro le mura della casa circondariale di Trento eh, però eh, questa voce dei detenuti che esce eh, con il nostro settimanale eh, è, è comunque riuscita a, a, ad essere pubblicata anche eh, questa settimana e riporta in particolare un'iniziativa significativa che eh, viene raccontata dal cappellano del carcere Don Maura Angeli eh, di cosa si tratta? Detenuti operatori del carcere raccolgono intenzioni di preghiera e in qualche modo si impegnano a, eh, a portarla avanti all'interno del carcere, quindi, eh, anche in accordo con la eh, comunità spirituale di Pian del Lebro vengono raccolte queste intenzioni. Si può anche scrivere ha un indirizzo email, lo trovate sul settimanale, e si chiama tn.it, lo diciamo anche ai vostri telespettatori, e è un'iniziativa che è significativa perché in qualche modo eh, porta chi è dentro al carcere a preoccuparsi per chi è all'esterno e non viceversa come siamo di solito abituati a pensare. Prima di salutarti Augusto c'è ancora qualcos'altro che dobbiamo sottolineare? Ma io lascerei ai telespettatori di andare magari in edicola a vedere se possono trovare qualche altro articolo nelle, nelle nostre pagine. Direi che la panoramica che abbiamo fatto è sufficientemente completa. Ricordo eventualmente un interessante eh, reportage dalla, dal confine eh, italiano con la Slovenia da Trieste del il nostro illustratore Giorgio Romagnoni che... È andato sul campo, in preparazione di un lavoro che, che farà nei, nei prossimi mesi, ma non, non voglio svelare di più. Lo leggeremo ovviamente su Vita Trentina. Io ringrazio molto Augusto Goyo, giornalista di Vita Trentina, che è stato nostro ospite questa mattina. Grazie per essere stato qui a illustrarci e a darci soprattutto, come sempre, degli spunti molto, molto interessanti.